Inizia un anno nuovo sotto la benedizione del Signore. La prima lettura scelta per questa liturgia è tratta dal libro dei numeri e ci benedice. Siamo tutti sotto la benedizione del Padre e Maria stessa ci conduce, ci protegge, ci custodisce come ha fatto con il bambino Gesù. Il Vangelo di oggi infatti ci ricorda proprio questa attività particolare di Maria, custodire il bambino e conservare nel suo cuore, custodire nel proprio cuore tutto quello che ha visto, tutto quello che ha sperimentato personalmente, tutto quello che ha accolto meditando nel suo cuore, il mistero della nascita del figlio di Dio. Ella stessa è stupita, è stupita di tutto quello che, che accade, a questo bambino e della gioia che promana dal suo cuore e da quello che provoca negli altri, in questi pastori che sono stati indotti ad andare, che hanno sentito nel loro cuore il desiderio di andare in pellegrinaggio alla grotta, che sono stati sospinti dagli angeli, andarono lì senza indulgio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. Maria, la madre di Dio, la Theotokos, che celebriamo nel primo giorno dell'anno nuovo, ci esorti ad essere altrettanto accoglienti come lei e a dare benedizioni, a benedire. All'inizio di un nuovo anno ci auguriamo benedizioni e altrettanto ci impegniamo a dire bene degli altri e a benedire con le, il nostro fare, con il nostro agire, con le nostre parole, che siano sempre parole di amore, di benedizione, di perdono per i nostri fratelli. Maria custodisce nel suo cuore perché ha incarnato in se stesso il mistero e continua nella vita nonostante le difficoltà che sicuramente non sono mancate nell'accogliere questo mistero e nel capire fino in fondo la grandezza del mistero di un Dio che si fa bambino, eh, ci insegna ad avere altrettanta fiducia e perseveranza nell'essere forti nella fede e testimoniarli agli altri. Perché tutti si sentano amati, si sentono accolti, si sentono accuditi. Ecco, potremmo sviluppare in questo anno nuovo uno spirito nuovo di accudimento, di attenzione all'altro, misurando le parole, usando ecco, parole gentili si celebra la giornata della gentilezza ma ogni giorno dovremmo essere gentili e accudenti verso il prossimo come lo è stata Maria con la sua dolcezza con la sua semplicità con la sua rendevolezza alle parole del Signore lei che è la madre è la prima discepola al tempo stesso di Gesù nella sua umiltà madre del Signore si fa prima discepola di Lui così che anche noi diveniamo Suoi discepoli lasciamoci guidare da Maria lasciamoci accogliere da lei per essere altrettanto accoglienti e accudenti verso i nostri fratelli che incontriamo in questi giorni e per tutto l'anno che è appena iniziato. Tanti auguri e buon anno 2020 a tutti!